Io voglio fare l'investitore immobiliare negli Stati Uniti d'America, ma non ho i soldi. È possibile poterlo fare? Se sì, come? In questo video ti spiegherò nei dettagli il vero valore del mastermind per poter far ciò. Tante volte ricevo delle mail di persone molto giovani che magari anche studenti si sono appassionati del investimento immobiliare per raggiungere una libertà finanziaria perché è logico che in tanti vedano il settore del real estate immobiliare eh, la, eh, nel settore immobiliare la possibilità di diventare liberi finanziariamente. Io per primo, vent'anni eh, fa, quando ho cominciato a leggere i libri di Robert Kiyosaki eh, sognavo ciò, vedevo ciò e è possibile realizz realizzare ciò? Sì, la prova Spero di poter essere io per tutti quanti voi di quelli che sono i risultati che si possono ottenere partendo da zero, perché quando sono arrivato a vivere, quando sono venuto a vivere qui tre anni fa non avevo niente di quello che ho realizzato oggi e vorrei oggi nei minimi dettagli spiegarvi cos'è in America utilizzato per realizzare ciò. Ho voglia, ho impegno, ho conoscenza, ho sapere, mi sono preparato, ho studiato ma non ho realmente i soldi per poter fare degli investimenti immobiliari. Oppure tante volte è capitato a me in prima persona che eh, i capitali cominciavano ad arrivare, i soldi cominciavano ad entrare, però avevo eh, i miei soldi investiti in altri due immobili e trovavo un terzo affare che non volevo assolutamente farmi sfuggire e non sapevo come fare. Mastermind. Mastermind cos'è? Mastermind è quella possibilità di unire le menti di due persone che hanno caratteristiche diverse e differenti, ma che unite formano una sfera sapete no una forma, uh, uh, una forma fisica che è perfetta perché perché in un caso abbiamo la persona che ha tempo esperienza voglia volontà magari ambiziosa ma non ha i capitali in un altro caso possiamo avere e qui in America ce ne sono tanti che hanno capitali ok? ma non hanno esperienza ma non hanno assolutamente tempo perché hanno un'entrata che è il loro primo lavoro vogliono investire non hanno la possibilità perché non hanno tempo e non hanno un esperienza unendo queste due persone queste due figure si ottiene un mastermind perfetto perché? perché io ho tutto quello che mi serve ma non ho i capitali l'altra persona ha i capitali ma non ha assolutamente esperienza e quindi utilizzo capitali terzi per poter eh, fare investimenti immobiliari quindi sì è possibile partire da zero una delle cose che eh, sta succedendo mi fa veramente molto piacere seguendo questi video ci stanno contattando delle persone che mi dicono concretamente nella mail mi dicono concretamente io non ho soldi ma conosco la persona Y l'individuo a che ha i soldi. Come posso eh, avere un guadagno attivamente su presentarti eventualmente questa persona? Ci sono due possibilità. Una, vieni direttamente tu in America. Sai che se vieni in America come facevo io eh, 12 anni fa, puoi eh, stare qui per tre mesi. Quindi per tre mesi tu utilizzi il visto turistica turistico e potresti eh, essere attivo in questo investimento, utilizzare i... Uh, i soldi di questa persona per poter fare un investimento tieni presente che uh, per rendere legale tutto ciò al 100% e tutelare il tuo investitore perché è, è una persona che conosci tu bisogna aprire una società dove questa persona figura nella società ha pieno potere dell'utilizzo dei suoi soldi tu magari sarai uh, una, una, una, una seconda parte in questa creazione di un LLC e vieni qui sul posto tu uh, utilizzi il tuo tempo, la tua esperienza e noi ti guideremo perché sicuramente se ti sei rivolto a noi, noi siamo parte attiva in questo business, quindi eventualmente saremmo noi, tu e il tuo uh, cliente che ha capitali terzi e possiamo fare tutto ciò insieme. Non è possibile che tu venga in America? Abbiamo un'altra soluzione. Diamo alle persone che ci introducono degli investitori una referral fee, quindi legalmente noi ti riconosciamo una referral fee, tu ci fai, ci metti fattura di consulenza di quello che hai percepito da noi, introducendoci, presentandoci questa persona. Noi ti garantiamo, perché è una, una tua conoscenza, che la persona verrà trattata eh, davvero da professionista, quindi eh, sarà tutelato, gli sarà garantito tutto quello che praticamente noi facciamo. Ti mettiamo in comunicazione con le mail, facciamo una Skype call a tre, quindi la mia, uh, uh, la, la mia opinione personale è cerca di capire tu cosa vorresti fare se vuoi venire qui direttamente o prepararti alla possibilità di guadagnare sull'averci presentato questa persona e così facendo potrai cominciare a mettere da parte quelle piccole cifre che ti potranno permettere a te in prima persona di guadagnare ma ricordati solo una cosa tutto a norma tutto seguendo un filo logico di legalità, quindi eh, la, la tutela massima che io posso dare a te e tu potrai dare alla persona che ci introduci è che tutto viene fatto con una conseguenza logica. Noi per guadagnare abbiamo una sola via, far guadagnare il cliente che tu ci introdurrai e quindi stai tranquillo che non hai fatto tutto ciò in maniera, come posso dire, sporca di basta che io guadagno la mia medazione e poi quello che succede all'altra persona non mi interessa ci sono passato io al posto tuo perché quando io investivo in, dall'Italia qui non avevo grosse esperienze per grossi immobili e mi è capitato due o tre volte di eh, incontrare grossi investitori che avevano capitali di milioni e quindi eh, non avendo l'esperienza eh, mi sono rivolto a dei professionisti prima di dire ok va bene io personalmente mi sono informato di chi fossero queste persone, ho visto il loro storico, ho visto quello che avevano fatto, non quello che dicevano, quello che avevano fatto, prima di poter dire ok mi fido, ti introduco questa persona, perché è bello guadagnare, però state attenti, voi state presentando una persona, quindi ci mettete la faccia a una persona, a delle persone terzi, quindi accertatevi, anche voi! Guardate la mia lealtà nei vostri confronti, accertatevi anche voi chi siamo noi e quello che stiamo facendo. Perché vi dico ciò? Perché non ho niente da nascondere, so i numeri che stiamo facendo, so che cosa ho dovuto passare per arrivare dove siamo arrivati e oggi possiamo dirlo in questa maniera, di fronte a tutto e tutti, abbiamo la certezza matematica di poter fare grandi affari negli Stati Uniti d'America, Uno. Vivo in America, 2. 12 anni di esperienza negli Stati Uniti d'America, 3. Io sarò sempre socio, partner, business partner in tutti coloro che investono, investono con noi, quindi non ho una mediazione e vi do l'immobile e chi si è visto si è visto, tutto quello che è eh, il passaggio, eh, le, la, la linea, la via che bisogna fare per ottenere risultati è prendere per mano l'investitore e portarlo ad avere risultati a successo perché è l'unico modo che noi abbiamo per guadagnare, avere la certezza che guadagniamo. E quello che sta succedendo, e mi fa veramente onore ciò, è persone che con noi stanno guadagnando, che iniziano a parlarne con l'amico, il fratello, la sorella, il cugino, il parente, e cominciano a chiederci informazioni, eh, guarda sono l'amico di eh, individuo A, eh, ho, ho saputo di queste cose, posso saperne di più questo ci crea veramente, eh, eh, ci dà onore perché comunque eh, per fortuna se lavori bene, se ti comporti bene, se sei leale, stai piantando un albero e lo concimi, gli metti l'acqua, te ne prendi cura, lo poti e alla fine puoi raccogliere tutti gli anni i frutti. Se non ti comporti bene, se non sei leale, se non sei un professionista, puoi prendere tutte le arance di questo anno, ma l'anno prossimo l'albero non porterà più frutti. Spero di essere stato chiaro in questo uh, piccolo esempio ma molto concreto molto reale e quindi uh, vorrei concludere quest'oggi nel farti una domanda uh, sotto i commenti ti prego di scrivere cosa tu in Italia fai se vuoi uh, sviluppare un business o se hai sviluppato un business dove tu hai l'idea tu sai come svilupparla tu hai tutto il tuo sapere il tuo know how ce l'hai ma non hai i soldi per partire cosa hai fatto se hai già fatto o cosa proporresti di fare, cosa vorresti fare se vorresti avere questi risultati. Quindi iscriviti al canale, seguici, ti daremo tutto quello che ti serve per poter investire negli Stati Uniti d'America. Quindi in questo video ti ho fatto vedere nei minimi dettagli quello che è possibile fare se hai il sapere, l'idea e soprattutto la voglia di fare ma non hai capitali e soprattutto se vuoi cominciare a investire con noi non avendo capitali ma conoscendo persone ti verrà riconosciuta una FI, una refera fee con tanto di contratto dove tu dandoci i dati di questa persona, questa persona viene inserita nel contratto e se questa persona ci contatta tu avrai la certezza matematica che nessuno ha voglia di prenderti in giro. Questo è quello che volevo trasmettervi attraverso questo video. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!